Uno Libra sopra il Cube rivela l'opzione Casa, la casetta sopra Vietcube, che si riporta alla visualizzazione a casa. Fare clic sulla Vietcube si apre un menu che consente di impostare, richiamare, e orientare la visuale. 1, 1, opzioni bar barra delle opzioni è una zona sensibile al contesto che offre un feedback come si creano e modificare il contenuto. Si tratta di una importante funzione di interfaccia utente quando si sta creando il modello contenuto. Ad esempio, quando si utilizza il comando a parete, i display opzioni bar le impostazioni per l'altezza, la linea di ubicazione, offset, e le opzioni di catena di modellazione, come. Anche quando si inserisce annotazioni, nella barra delle opzioni fornisce con le scelte per i leader e altro contesto aggiuntivo. 1, 2. Comprendere l'interfaccia workflow W. In questa sezione, si immerge nel flusso workflow dell'interfaccia Revit Architetture con alcuni esercizi di modellazione di base. È possibile applicare queste lezioni a quasi ogni attrezzo e funzione tutto il programma. 1, 2, 1, attivazione di un comando in Revit Architecture è un processo semplice e ripetibile che si prende da uno strumento del nastro per le opzioni e le proprietà e nella finestra di disegno per iniziare immessione di un elemento. Nel seguente esercizio verrà a creare un layout semplice di pareti utilizzando alcuni componenti critici del lui come pure come alcuni strumenti comuni modificando. Iniziamo il primo Exerci in Revit.